oggi e tuo padre abbiamo deciso che andiamo dai padroni a dirgli quello che pensiamo perché ci siamo stancati di questo mondo di chi mangia la carne e di chi mangia l'ossare che a noi peppino, manco l'ossere ci hanno dato manco l'ossere ci hanno dato peppino ma che ci avranno mai detto i miei genitori a questi padroni che se li sono venuti a prendere i carabinieri